Continuiamo a inserire contenuti nel nostro Sway, se clicco sul più eh, il contenuto verrà inserito in questa posizione, quindi tra queste due schede, eh, perché è selezionata la seconda scheda, eh, siccome voglio inserirlo sotto devo selezionare questa scheda in modo tale che il più si sposti. Inserisco un, un contenuto, voglio mh, creare, diciamo, un altro testo in formato titolo. Quindi si crea proprio, vedete, una nuova sezione per non perdere tempo l'ho già digitato su un file, quindi vado semplicemente a incollarlo qui, decido di non inserire un'immagine di sfondo perché voglio che la scritta eh, sia libera, diciamo, campeggi da sola, eh, sia ben leggibile, dopodiché adesso andiamo a inserire delle immagini prelevandole dal nostro dispositivo, dal computer, quindi clicco su immagine, chiudo il pannello, di ricerca che non mi serve, per aggiungere un'immagine dobbiamo aprire la cartella dove sono contenute le immagini sul nostro dispositivo e andare a prelevare l'immagine che ci interessa e trascinarla qui dentro, esattamente come ho fatto io adesso. Una volta che ha caricato l'immagine posso decidere che tipo di enfasi darle, quindi che dimensione darle, per parlarci chiaro decido di darne una intermedia e eh, ripeto l'operazione per inserire un'altra immagine, quindi riapro la cartella e vado a trascinare l'altra immagine. Chiudo il pannello. Ok, questa immagine decido di lasciarla eh, più piccola, dopodiché vado a inserire un testo normale, quindi non in formato titolo. Ok, e proviamo a dargli un'enfasi un pochino più grande. Allora, andiamo a vedere, prima vi ho, nell'altro tutorial vi ho fatto vedere che per andare a controllare l'aspetto del vostro sway potete cliccare su modello e poi andando su stili cambiare stile e vedere che effetto fa, quale preferite ok, va bene un altro modo che ehm, se vi interessa proprio vedere davvero l'effetto che fa forse è migliore, più affidabile è andare a cliccare qui su riproduci riproduci e eh, navigate il vostro Sway ok, eh, dunque mh, torniamo su modifica che, quindi sulle schede nel prossimo tutorial vediamo come inserire dei video prelevandoli dalla scheda dei suggerimenti che si aprirà qua sulla destra eh, oppure andandoli a prendere direttamente su YouTube oppure come incorporare Um, applet, per esempio, di GeoGebra, eccetera, all'interno della, della pagina di Sway.